Vediamo un esercizio di analisi di un circuito in regime sinusoidale per determinare le potenze nel circuito stesso. Schematizziamo la situazione circo, eh, circuitale in questo modo questo rappresenti una parte di un circuito elettrico questa un'altra parte dello stesso circuito elettrico e i due siano collegate attraverso due conduttori e supponiamo di conoscere il valore della tensione istantanea tra questi due conduttori quindi la vdt tensione sinusoidale e la corrente idt sempre istantanea assorbita dal circuito, dalla parte di circuito sulla destra del circuito sulla destra noi vogliamo calcolare le potenze eh, sinusoidali che assorbe questo, un, un esercizio di questo tipo è un esercizio come dire, molto, molto scolastico perché difficilmente noi in una situazione reale eh, conosciamo i valori istantanei della tensione e della corrente in termini di andamento sinusoidale, però partiamo da, questo, da questa ipotesi per sviluppare un percorso di, che ci consenta appunto di determinare le potenze assorbite dal circuito di destra eh, supponiamo quindi che la tensione sinusoidale abbia un andamento di questo tipo v di t sia uguale diamo dei valori eh, scelgo dei valori che poi eh, torneranno comodi nel, nel corso del, dell'esercizio come calcoli eh, sia 14,14 ,14 come ampiezza seno di 100 T più 30 gradi. Misuria, misuriamo le fasi in gradi sessagesimali, quindi abbiamo l'ampiezza della sinusoide pari a 14,14 ,14 volt poi abbiamo la pulsazione omega e la fi con v uguale a 30 gradi sessagesimali. Per la corrente scegliamo un andamento sinusoidale di questo tipo. Dove di nuovo abbiamo l'ampiezza uguale a 2,83 Ampere, la pulsazione ω ancora pari a 100, come nel caso della tensione. Ricordiamoci che per essere in regime sinusoidale, effettivamente tutte le grandezze, tensioni e correnti del nostro circuito devono essere isofrequenziali, quindi avere la stessa frequenza e quindi la stessa pulsazione in questo caso la fase della corrente risulta essere uguale a zero vedete manca il termine di fase quindi la fase della corrente in questo caso sarà 0 gradi iniziamo la nostra analisi determinando i fasori corrispondenti a questi andamenti sinusoidali. Per i fasori sappiamo che ci conviene utilizzare un, per l'ampiezza del fasore il valore efficace delle grandezze sinusoidali, quindi eh, dobbiamo prendere il valore dell'ampiezza e dividerlo per radice di 2, quindi avremo per il fasore della tensione V dovremo prendere l'ampiezza 14,14 Volt dividerla per radice di 2 è in notazione polare indicare come fase della tensione. 30 gradi che è il valore che è visibile nell'espressione nel tempo. 14,14 ,14 diviso radice di 2 giustifica insomma, la scelta del valore che ho dato all'inizio. Lo approssimiamo a 10 volt di valore efficace, sempre fase, ovviamente 30 gradi. E queste sono i volt del fasore della, della tensione. Stessa operazione la facciamo per la corrente, quindi il fasore I sarà la sua ampiezza diviso la radice di 2 con fase, abbiamo detto 0, quindi 2,83 diviso la radice di 2, anche in questo caso è stato scelto per ottenere un'ampiezza, un valore efficace intero, pari a 2 a 2 ampere angolo di fase 0 e questi sono gli amper della corrente diamo una rappresentazione grafica di questi due fasori in modo da vederne chiaramente le relazioni in termini di angoli e di sfasamento disegniamo gli assi del piano di gauss quindi asse dei reali asse degli immaginari abbiamo che il vettore della tensione a un angolo di 30 gradi quindi approssimativamente diciamo che questo sia il fasore della tensione mentre invece la corrente è a fase 0, quindi giace completamente sull'asse dei reali quindi si troverà in questa Posizione, e vi ricordo che le scale del, per la rappresentazione dei fasori della tensione della corrente le posso scegliere indipendentemente una dall'altra rappresentando grandezze non omogenee, quindi tensione in volt e corrente in ampere non sono obbligato a rispettare la proporzione eh, tra i valori efficaci, quindi tensione pari a 10 volt e corrente pari a 2 ampere non mi obbliga a indicare i, i fasori sul piano, sul diagramma vettoriale, quindi con il fasore della corrente 5 volte più piccolo del fasore col quale ho rappresentato la tensione proprio perché sono grandezze non omogenee quindi posso scegliere scale diverse per le tensioni rispetto a quelle delle correnti quindi la scelgo in modo che mi è comodo per una rappresentazione grafica eh, facilmente leggibile. L'angolo di fase della tensione FV è 30 gradi, quindi questo angolo qua è FV che è uguale a 30 gradi e eh, rappresenta anche l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente in questo caso infatti noi per definizione l'angolo di sfasamento fi fra tensione e corrente è data appunto dalla differenza della fase della tensione rispetto alla fase della eh, corrente nel ovviamente stiamo parlando di tensioni e correnti coerenti rispetto al, al circuito che stiamo esaminando quindi stiamo parlando della tensione ai capi di quello che qua possiamo comunque considerare un bipolo essendo accessibile da due terminali con la corrente che viene assorbita dal bipolo vi ricordo anche che il, il fatto eh, che noi scegliamo la corrente entrante nel terminale dove abbiamo indicato il segno più della tensione questo è per rispettare, il, per rispettare la convenzione dei segni in particolare la convenzione dei segni per i bipoli passivi quindi torniamo al alla determinazione della, dello sfasamento fra tensione e corrente, questa sarà uguale quindi nel nostro caso alla fase della tensione 30 gradi meno la fase della corrente che è 0 gradi e quindi coinciderà ancora, ma solo in questo caso particolare, con l'angolo eh, pari all'angolo di fase della tensione caso particolare questo perché il fasore della corrente risulta essere sul, eh, sull'asse dei reali quindi a fase nulla avendo a disposizione l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente che comunque coincide con, con questo vi ricordo che l'angolo di sfasamento fra tensione e corrente lo determino immaginando di far ruotare il Fasore della corrente fino a sovrapporsi al fasore della tensione. E il verso di percorrenza della rotazione che io faccio fare al fasore della corrente mi indica il segno dell'angolo di sfasamento. Quindi, come in questo caso eh, il verso di rotazione è antiorario, avremo che l'angolo, essendo gli angoli misurati positivi in senso antiorario, risulta essere maggiore di 0 in questo caso. Quindi abbiamo, come si vede anche graficamente, ma questo valore della fase me lo conferma, che la tensione è in anticipo sulla corrente o viceversa, la corrente risulta essere in ritardo sulla tensione dell'angolo pari a 30 ⁇ a questo punto abbiamo tutto ciò che ci serve per determinare le potenze complesse. Partiamo dalla, dal valore della potenza attiva, prendiamo un po' di spazio. Il valore della potenza attiva lo ricavo dall'espressione Canonica della potenza attiva dalla sua definizione P è uguale al prodotto dei valori efficaci del fasore della tensione e del fasore della corrente per il coseno dell'angolo di sfasamento fra tensione e corrente che vi ricordo prende anche il nome di fattore di potenza. andando a sostituire i valori del nostro esercizio abbiamo che il valore efficace della tensione è 10 volt il valore efficace della corrente è 2 ampere quindi ho 10 per 2 per il coseno dell'angolo di sfasamento che è 30 gradi quindi sostituiamo ancora i valori 10 per 2 sono 20 coseno di 30 gradi vale 0,866, approssimato ovviamente, e eh, questo eh, valore ci porta al risultato di circa 17,3 fat. possiamo ripetere il percorso appena fatto per il calcolo della potenza reattiva, partiamo dalla dalla definizione di potenza reattiva, dalla sua espressione, sempre il prodotto dei valori efficaci tensione e corrente, però questa volta per il seno dell'angolo Φ. Quindi andiamo a sostituire i valori, e abbiamo ancora 10 per 2, questa volta per il seno di 30 gradi, e quindi abbiamo 20 per il seno di 30 gradi. È pari a 0,5 quindi questi sono 10 var Fate sempre attenzione all'unità di misura da attribuire alla potenza watt potenza attiva var potenza reattiva una volta conosciute le, la potenza attiva e la potenza reattiva assorbite dal bipolo possiamo determinare la potenza complessa S soprallineato che sappiamo essere quel numero complesso che ha come parte reale la potenza attiva e come parte immaginaria la potenza reattiva e quindi sostituendo i valori è quel numero complesso che in questo caso ha parte reale pari a 17,3 e parte immaginaria pari a 10. Se rappresentiamo sempre sul piano di Gauss la, eh, la potenza complessa abbiamo che la, la componente reale sull'asse delle ascisse è pari alla potenza attiva P, la componente immaginaria sull'asse appunto delle ordinate è q. Quindi nel nostro caso p è 17,3 e q è 10. La potenza complessa non è altro che rappresentata dalla composizione delle sue appunto due componenti reale e immaginaria, quindi questa sarà la potenza complessa S è l'angolo che si forma nel triangolo delle potenze è sempre l'angolo di sfasamento Φ quindi sarà anche in questo caso uguale a 30 gradi l'angolo di sfasamento fra la tensione e la corrente vi ricordo, qua ho dimenticato di segnarlo che l'unità di misura della potenza complessa è volt ampere quindi 17,3 più j 10 volt ampere il modulo della potenza complessa lo posso determinare in vari modi s è dal, dal triangolo rettangolo posso calcolarlo come p quadro la radice quadrata di p quadro più q quadro ma è anche dato dal prodotto dei valori efficaci V per I, quindi 10 per 2 uguale 20 volt ampere.